Ciao a tutti, ragazzi e benvenuti in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi riguardo al controller wireless o Bluetooth. Ragazzi, oggi faremo un attimo un test riguardo al mio dispositivo wireless. Quindi questa è la chiavetta che combace con il controller. Questo qua, questo è il controller v Fan che è veramente molto molto comodo appena collego la chiavetta wireless si collega così il controller e adesso non ci resta che provarlo quindi un attimo che vado a provarlo su un gioco ed eccolo qua quindi i miei driver di questo, uh, di questo controller sono molto aggiornati, quindi non sono obsoleti o vecchi quindi mi raccomando cercate i driver dei vostri controller e cercate di fare qualche aggiornamento perché come potete vedere i tasti vanno benissimo appena collego vabbè, il, la chiavetta wireless il controller va perfettamente poi dipende sempre da che dispositivo avete quindi prima faremo questi test e poi vi spiego come risolvere al meglio un dispositivo che è dannoso oppure un dispositivo che non è aggiornato alla perfezione. Quindi un attimo che adesso scollego wireless e metto questa qua del Bluetooth, quindi chiavetta Bluetooth. Se invece avete una scheda di rete con il Bluetooth integrato, anche quindi sia Wi-Fi che Bluetooth, state a posto. Quindi potete direttamente fare tutto sempre qua sopra su Bluetooth o dispositivi io devo, devo mettere per forza la chiavetta quindi ragazzi ora che collego un attimo un altro dispositivo perché il mio controller non è bluetooth ma è solamente wireless quindi devo per forza come potete vedere ho scollegato la chiavetta wireless e si è scollegato pure il controller quindi adesso che prendo un altro dispositivo devo per forza prendere le mie cuffie bluetooth Così facendo per vedere se il Bluetooth funziona. Quindi provate anche voi a fare un test per vedere o è il dispositivo oppure è il Bluetooth. Quindi queste sono le mie cuffie One Audio, questo è il dispositivo studio wireless. Collego e si sono collegati connessione in corso. Ed eccole qua, connesse. Quindi i driver sono aggiornati, i dispositivi vanno benissimo, quindi non ci resta che andare un attimo su gestione dispositivi per farvi vedere una cosa quindi chiudo un attimo questo pannello, vado un attimo su gestione dispositivi quindi come ho detto prima, quella è la mia scheda di rete quindi se voi invece avete una scheda di rete con wifi e bluetooth cliccateci sopra perché se c'è una, una freccetta quella freccia in basso significa che il dispositivo non è abilitato, quindi non è, ne, non è neanche aggiornato quindi fate in modo di attivarlo e di aggiornare il vostro dispositivo invece se avete quello bluetooth la stessa cosa se c'è un triangolo giallo vicino a questo bluetooth significa che è dannoso oppure non funziona, ha problemi, quindi bisogna aggiornarlo e come aggiornarlo? semplice, andiamo un attimo su un dispositivo che avete collegato Clicco sopra, aggiorna driver, cerco automaticamente i driver e li cerco in Windows Update ed eccoli qua. Faccio scaricare e installo gli ultimi aggiornamenti di Windows Update. Una volta installati, ragazzi, riavviate il vostro PC. Quindi, come avete visto, collegare il proprio dispositivo Bluetooth. Quindi, ovviamente, andiamo un attimo in basso a destra, dove c'è quel simbolo Bluetooth. Cliccateci sopra, tasto destro, aggiungi, aggiungi dispositivo Bluetooth. E si aprirà così il pannello questo pannello copre tutti i dispositivi tu aggiungi dispositivo se in questo caso come ho detto prima o è il dispositivo oppure il bluetooth dentro il vostro pc non funziona è obsoleto vecchio quindi bisogna aggiornarlo come avete visto prima come ho fatto se invece avete come ho detto una scheda di rete con il bluetooth integrato nella scheda di rete dovrebbe andare perfettamente, bisogna solamente aggiornare la scheda di rete ci ho fatto anche un tutorial su come aggiornare la scheda di rete e il cavolana se vi serve quindi se invece non avete una scheda di rete con il bluetooth integrato vi consiglio di comprarvi una chiavetta bluetooth funziona veramente, io l'ho pagata 5 euro quella che avete visto nel video 5 euro e funziona perfettamente, avete visto ho collegato il, le cuffie One Audio e si sono subito collegate quindi tutti i driver aggiornati, niente di obsoleto e i dispositivi funzionano perfettamente. Quindi se questo video vi è stato utilissimo ragazzi io vi consiglio di lasciare un like, iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!